Eh, ragazzi, ehm, lo vedete cosa c'è dietro di me? Un carrello attaccato alla mia macchina? Un carrello da moto? Mm. Mm. so che non ho parlato eh, E non starete capendo niente ma non sto capendo niente neanch'io e sto uscendo da KTM con una moto sembra strano, sembra incredibile ma ragazzi eh, vi posso spiegare tutto dopo la settimana. spiegare le cose e il metodo che ma vaffa culo <ride> ragazzi eh, sono venuto a girare anche oggi col buone Edo Mazzu che avete sicuramente visto nei video di Nazca nei video di Mazzuoli iscriviti ah, giusto, al canale abbi non paga. mi volere però ce l'ho anch'io il canale adesso no, devi... adesso c'è anche lui il canale iscriviti al canale anche di El Buon Edo lui arriva dalle moto da strada ma ragazzi è venuto a girare in dirt gira bene già in Pantra che salta poi abbiamo qui il nostro Roby Borgo e come potete vedere dal furgo quello che praticamente importa possiamo dire tutte le BMX che vedete in Italia Io non ho il canale però eh, Io can il canale c'è qua in pista Ragazzi, poche parole, mi spiace, devo provarla to kill my peers but they've been dropping like flies and everywhere i've seen to go my blunts get bigger in size so every face i thought i knew i thought it looked a bit surprised sometimes i wish i wasn't cooler good times on a scooter rolling pessimistic we predicted we'd be losers frozen living proof of what broad island thought impossible pesante dura. abbastanza oggi è dura ragazzi non è come l'altra volta, tutte rose e fiori oggi ragazzi, eh, siamo tornati e questa volta ragazzi non siamo con una a noleggio, e voi direte ma ti sei comprato una moto? no è ora di farvi capire che cosa è successo cioè dopo quella volta che sono venuto qua ad Orno se non vi ricordate vi lascio il video qui in alto Dopo quel video mi ha proprio contattato il manager di KTM e voi direte, ma sì, ok, ti ha contattato il manager di KTM, ma hai dietro non a sì, perché Usquarna è sotto KTM, insieme a Gasgas, Gas, fa parte di tutto il gruppo sostanzialmente, è giusto quello che ho detto? Mi ha contattato il manager di KTM e mi ha detto, ma scusami, ma scusa Toto, com'è possibile che tu vai a girare e non leggi una moto? No! Vieni da noi, ti diamo una moto Ma io ho detto vabbè, eh, vabbè raga Mi licenzio, mi licenzio dal set di, di, di bici e vado a girare in moto È stata una figata Ieri ragazzi sono andato appunto in KTM Ho conosciuto i ragazzi che lavorano lì Gentilissimi ragazzi, ho veramente avuto un'accoglienza da re E hanno deciso di darmi questa moto e mi hanno lasciato il sorriso perenne Io non, ho, non avevo parole da dire ieri Perciò ce l'ho qui, ho fatto i primi giri e dico Non è la moto a noleggio, è la mia moto ragazzi ma neanche i meccanici più professionali nelle piste eh, mi fanno il sag, Sì, non faccio il sag in bici ragazzi me lo fanno in moto e voi direte cavolo ma che culo toto cioè una volta vai a far cross subito che ti dalla moto, solo grazie a voi ragazzi che riesco a fare queste cose, infatti vi ringrazio tantissimo come vedete il canale sta crescendo ci sono un sacco di persone che si stanno appassionando alla bici ma proprio a quello che faccio in generale che non coinvolge solo l'ambito bici ma anche altri sport come vi siete che io sono un amante degli sport estremi in generale, dato appunto motocross, lo sci, ho provato wakeboard quest'estate ma il mio canale vuole essere quel canale che parla un po' di tutti quegli sport in Italia non c'è nessuno che ne parla quindi ragazzi grazie a voi riusciamo a realizzare questi contenuti e grazie anche a KTM che crede in queste cose non lo so, non, lo so, non, non, non, non ci sono tante cose da dire in questo momento grazie e basta Primo ho fatto i primi giri per provarla ragazzi, non, non sono esperto quindi non vi saprò dire dati super tecnici di questa moto come loro mi hanno lasciato proprio libera scelta sulla moto che volevo, ho chiesto due e mezzo e tempi che è, secondo me è la scelta migliore per uno un po' principiante come me, a parte esteticamente bellissima, mi piace veramente tantissimo, ha un motore cioè, veramente performante rispetto a quella che avevo noleggiato, sento proprio molto più cattiva oggi c'è da dire che la pista è totalmente diversa dall'altra volta perché quando siamo venuti l'altra volta era asciutto era molto molto facile, oggi devo dire che è parecchio più difficile adesso che ho la moto l'alboreto non scappa non può dire no non voglio spendere i soldi per il noleggio no. alboreto guarda che tra poco ci vediamo in moto eh Già di essere venuto la seconda volta Inizio a muovere la moto Non più che Sì la moto mi porta in giro Cioè ancora la moto mi porta in giro Però inizio a fare certi movimenti Ogni tanto Non sempre che io Metto la moto lì Lui, Tu hai visto il primo video Giusto sì. quello che ho fatto e mi ha detto Oh dai non te le cavi male Però in curva si vede che, che non hai il passo giusto a Oggi lui mi ha dato un paio di consiglietti Abbiamo provato anche a fare prima Un giro lento stando in piedi per tutta la pista Entrando nei canali stando in piedi Che è un po' difficile perché devi tenere l'equilibrio oh, Io vado piano e non capisco un cazzo sì, no, Però, esatto. però fare un giro piano in pista Ti aiuta perché osservi un po' la pista Vedi come è fatta e la vedi in una prospettiva Che non sei lì che cerchi di andare il più forte che puoi cioè, Nel cross sì. cerchi di andare più forte che puoi Finisci all'ospedale più veloce Stem. che puoi questa moto ragazzi è tecnologica, si connette a un'app, praticamente avete la vostra app che vi dice che moto avete e poi la cosa figa è che avete sia motore che sospensioni, ne potete creare una mappatura, voi settate che tipo di pista è, quindi sabbia, ghiaia, terreno duro, se asciutto, bagnato e poi potete cambiare freno motore, risposta acceleratore, controllo di trazione, launch control, cioè è fighissimo perché da un'app ragazzi, cioè mani da, da Monzese, cioè Infatti gli unici attrezzi di oggi ce li avevo io okay, Abbiamo fatto una bella pausetta Io ho il buon Edo Adesso si torna dentro, la pista sarà più scavata Stiamo migliorando le curve Buonissimo questo giro eh, Bene raga direi che siamo completamente cotti noi Dopo questa giornata cotto, Io no. Lui non è cotto io sono cotto eh. Prima c'avevo la moto noleggio quindi finita giornata gliela davo Adesso ragazzi devo anche mantenerla la moto Cioè è lì la parte difficile per me Carichiamo andiamo a lavare la moto Ragazzi, mi tocca stavolta. Allora, il buon Matsu mi stava dicendo che va bene lavare la moto, fondamentale è asciugarla. Radiatori e tutte le zone con i cuscinetti, il leveraggio del, del del forcellone che faccio tutto di fretta moto pulita linda adesso carico si sgomma a casa, che c'ha il geometra a casa che lo attende. Io spero che questo video vi sia piaciuto Commentatemi che cosa pensate di questa moto Che secondo me è una bomba da madonna E oh, è tutto grazie a voi E grazie al vostro supporto Che riesco a portare anche questo genere di contenuti nel canale Quindi grazie ancora del supporto E ci vediamo probabilmente una prossima volta Con le domazze e un prossimo video di moto Bene